Essenziale ovviamente in fase di asciugatura, in fase di styling, utilizzare anche dei prodotti senza siliconi. Voi sapete che io non sono una talebana dei siliconi, non sono contro i siliconi, vi dico solo di utilizzarli con consapevolezza in base alla vostra tipologia di capelli. Anche questo argomento è stato ampiamente approfondito qui sul sito, ci sono ben tre video al riguardo, vi consiglio di andare a vederli e vi lascio ovviamente anche il link. Ma è evidente che i prodotti termoprotettori esistono nì, perché secondo me non esiste alcun prodotto che possa proteggere le nostre lunghezze, i nostri capelli da 250-300 gradi di calore per quanto possa applicare appunto una pellicola protettiva di silicone sopra. Volete dirmi che non arriva il calore al capello sotto? Per quanto protettiva possa essere, ho i miei dubbi al riguardo. Ovviamente è meglio utilizzare qualcosa piuttosto che niente, però avete sempre un occhio di riguardo alla tipologia di Uh, styling che andate ad operare, io preferisco i famosi curl firmers perché me lo state sempre chiedendo: che tipo di, di prodotti utilizzo per, per uh, <ride> creare i capelli mossi? Ovviamente. Uh, io utilizzo, come vi dicevo nel video dedicato alla mia hair care routine, se volete ve lo linko. Utilizzo anche eh, a volte eh, o la spazzola proprio per riuscire a creare le onde, oppure anche un, un ferro, diciamo, è l'eccezione, non è eh, quello che faccio tutte le settimane. Poi in alternativa ci sono anche questi, non saprei neanche come si chiamano, questi bigodini. Però devo dire che a me il MOSUS con questi non mi piace tanto. Preferisco Di gran lunga i, i Carl Formers che sono favolosi perché devo dire che tengono anche se sono fini, non ten, tendono a non tenere il, il mosso. Il riccio tendono comunque a sformarsi in una maniera molto, molto bella. Quindi, io vi, ve li straconsiglio questi se assolutamente ci tenete a non bruciare i vostri capelli. Where we go. a livello di lacche, perché me lo stavate chiedendo, vediamo se le trovo c'è questa lacca della Noah che trovate in tutti i negozi è senza siliconi, senza parabeni, senza paraffina o minerali e così via eh, che però devo dire che come tenuta è, un, è leggermente appiccicosa quindi eh, direi che è un compromesso a cui si può ricorrere e poi ci sono le lacche, adesso vado a prenderla perché non ce l'ho qua stranamente c'è un'altra lacca che è appunto senza silicone, alle erbe che è favolosa, ve, vi faccio la foto e ve, ve la posto qui vi ho promesso che andavo a prenderla, è quella qui e devo dire che è super comoda perché rispetto a quella della Noah è molto più piccolina è sempre senza silicone anche questa è e... <coughs> un format molto comodo, un format da viaggio anche questo della Rausch e senza siliconi e come format come dicevo è ottimo perché per chi viaggia tanto o comunque si sposta in aereo è un, un format veramente comodo da portarsi dietro spero di avervi detto tutto eh, e sarei super curiosa di sapere quali sono gli accorgimenti che prendete voi per i vostri capelli per averli belli e sani non esitate a condividerlo qui nei commenti vi ricordo anche che vi aspetto anche su Instagram con Beautylicious Delights Rosalia, ehm, anche per un approccio, eh, un, un interfacciarsi più veloce, eh, quasi <ride> istantaneo. E, ehm, ricordatevi di lasciare il solito like e noi ci sentiamo nel prossimo tutorial. Ricordatevi di iscrivervi al canale. Ciao!